Ciao, sono Marco e mentre passeggio questa mattina insieme al mio fedele amico a quattro zampe in questo posto fantastico ti dirò qualche cosa che ti sembrerà strano, mentre tutti quanti ti dicono, e anche io stesso l'ho fatto spesso, di non avere dubbi, di andare spedito dritto, di non dubitare di te stesso o te stessa. Bene, questa volta ti dirò che devi avere dei dubbi tra il non avere dei dubbi e avere dei dubbi ci cioè deve essere sempre un equilibrio, anche lì, perché il dubbio è estremamente utile, ti aiuta cercando di chiarire il tuo dubbio ad arrivare ad una nuova verità e questa nuova verità potrebbe essere quella a cui arriverai nel momento in cui tu penserai non ce la faccio, allora in questo caso devi dubitare di te, devi dubitare di questo pensiero. Ogni volta che penserai non ce la faccio oppure è troppo per me, è al di là delle mie possibilità, allora devi avere dei dubbi, devi andare a fondo, devi chiarire questo tuo dubbio perché devi sapere se veramente è così o meno. Perché quando penserai che tanto ce la faccio, allora fallo e faccela. Il mio fedele amico a quattro zampe, spero che non mi molli ora. Ora, io continuo la mia passeggiata insieme al mio fedele amico a quattro zampe, ti invito ad avere un giusto equilibrio tra dubitare e non dubitare, perché la cosa più importante è avere un equilibrio fra tutte le cose, perché non si può soltanto essere certi, sicuri, si deve anche dubitare un pochino. Se non hai nessun dubbio, non sei poi una persona così saggia, il dubbio è la grande la grande icona della saggezza ti saluto con un abbraccio non dubitare mai ma dubita